Oggetto numero 7, interrogo la consigliera Fioroni, in, risponde l'assessore Morroni, prego. Grazie. Scusate, grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno assessore Morroni. Eh, L'oggetto dell'interrogazione eh, riguarda il supporto e il sostegno alla sfidiera Sionicola e eh, si ricollega ad una mozione di cui parlerò dopo, già presentata in aula, di cui sono prima firmataria ed approvata nel settembre del 2021. La filiera suinicola in Umbria rappresenta un importante componente dell'economia agricola incidendo su di essa per l'11% e anche nel, nel comparto della eh, zootecnia chiaramente e anche nella produzione agroalimentare della nostra regione, non soltanto con la produzione di carne suina ma anche con tutti i prodotti derivati. In questo momento, eh, oltre a quelle che sono problematiche di otticità che eh, si protraggono nel tempo, abbiamo tre fattori eh, molto eh, preoccupanti che incidono sul, sulla filiera suinicola. La prima eh, riguarda la peste suina africana. Eh, assessore, eh, sappiamo che attualmente non è un pericolo imminente nella nostra regione ma eh, l'interrogazione è stata depositata prima che avvenissero, venissero, eh, ehm, si trovassero i casi eh, al confine della nostra regione, quindi eh, nel Lazio e, eh, in realtà sappiamo che la regione già si è attivata, con l'assessore Coletto, attraverso eh, cordoni sanitari, attraverso l'istituzione di una task force, una continua collaborazione con le regioni limitrofe. Sappiamo che si sta facendo comunque eh, un'opportuna eh, un programmazione per prevenire qualsiasi tipo di, eh, di, eh, di, ecco, di infezione eh, nella nostra regione per, eh, per peste suina. Però sappiamo anche che da un lato, e qui apro un inciso perché è sempre comunque importante nel, nel nostro territorio, che eh, la specie cinghiale è uno dei eh, vettori, dei veicoli più pericolosi per la peste suina e quindi è necessario continuare a eh, portare avanti chiaramente delle operazioni eh, straordinarie per eliminare la specie cinghiale e per eh, contenerle. Su questo la Lega ha sempre fatto eh, le, proprie, le proprie proposte. D'altra parte eh, l'elemento eh, diciamo, che è collegato, alla pericolosità collegata alla peste suina non è l'unico eh, problema che in qualche modo preoccupa e lo vediamo anche dal documento della Diretti, che è stato è stato prodotto proprio nell'ultimo maggio non è l'unica problematica che preoccupa gli allevatori perché sappiamo che insieme a questa i danni, gli effetti provocati dalla pandemia per chiaramente il lockdown, per le restrizioni, per le problematiche legate alla ristorazione, al catering, anche per in qualche modo i periodi di, di, di di restrizione e di eh, in qualche modo limitazione del, eh, del turismo e quindi del, eh, di quella che è la possibilità di eh, poter godere delle nostre eccellenze agroalimentari hanno anche queste, tutte queste problematiche in qualche modo inciso sul, sul eh, il comparto, come del resto eh, e non in ultimo gli effetti dell'attuale vento bellico perché l'aumento eh, delle materie prime, il costo dei mangimi come del costo dell'energia chiaramente preoccupa e incide notevolmente sul lavoro dei nostri allevatori. Ritornando alla mozione, Assessore, eh, nella, eh, nella mozione si chiedeva la, il supporto e il sostegno alla filiera sui Nicola Umbra. Eh, allora quando non avevamo ancora problematiche come quelle derivanti dalla crisi ucraina però comunque c'erano eh, già eh, eh, necessità di intervento in merito e si chiedeva di eh, supportare appunto la filiera eh, soprattutto alla luce della eh, dell'eccellenza dell della produzione dei nostri prodotti umbri eh, e quindi la produzione e la lavorazione di carne umbri certificate garantite si chiedeva eh, la riattivazione dei mattatoi per concludere la filiera nonché chiaramente un'attenzione particolare eh, all'innovazione e quindi a tutto quello che poteva eh, essere connesso allo sviluppo e eh, al, al, non soltanto alla resilienza nel periodo pandemico ma a una ripresa costante di questo comparto che ripeto pesa molto nella nostra economia agricola e eh, fa essere l'Umbria eh, nella top ten delle regioni italiane per numero di allevamenti eh, e eh, addirittura la quinta regione per eh, macellazione di carne, quindi suina. Quindi credo che su questo debbano, debba essere sempre fatta l'opportuna attenzione e eh, siamo qui per questa di interrogare la Giunta, in particolare l'assessore Morroni, per sapere quali, eh, quali misure sono state adottate proprio per... Eh, per il supporto eh, del, della filiera e si sono progetti in fieri per, eh, per, eh, per arrivare a questo obiettivo. Grazie. Il decreto legge 17 febbraio 2022, il numero 9, prevede che le regioni e le province autonome redigano un piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale, al fine di attenuare il rischio di introdurre la malattia in territori indenni e l'eradicazione della peste suina africana nei territori in cui la stessa è presente. I servizi interessati hanno predisposto il piano, che sarà ora presentato ad Ispra, e a Cerep, che è il Centro di Referenza Nazionale per le Peste Suine, per la necessaria valutazione e la formulazione di eventuali correttivi da apportare alle azioni gestionali. Nell'ambito delle azioni da attuare per il controllo della specie cinghiale, specie direttamente coinvolta nelle attività gestionali interessate dal PRIU, la Giunta regionale ha già deliberato con proprio atto, numero 465 del maggio, 18 maggio 2022, di rafforzare le attività di controllo e contenimento della specie cinghiale, dando mandato al servizio foreste, montagne, sistemi naturalistici e faunistica di individuare con un specifico atto le aree dove intensificare gli interventi di contenimento e gli obiettivi da perseguire in termini di controllo numerico della popolazione della specie cinghiale. Tale individuazione deve essere effettuata tenendo conto prioritariamente delle aree che presentano Innanzitutto, un più elevato pericolo di trasmissione contagio della peste suina, come indicato nelle mappe di rischio elaborate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche nell'ambito del piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina. In secondo luogo, un impatto più elevato in termini economici derivanti dai danni causati dalla specie cinghiale alle coltivazioni agricole. Ed infine maggiori rischi per la circolazione stradale. Le determinazioni che verranno assunte saranno trasmesse agli ambiti territoriali di caccia per un loro coinvolgimento diretto attraverso la predisposizione di integrazione della pianificazione delle loro attività di gestione venatoria e del controllo contenimento della specie cinghiale. In aggiunta a questi provvedimenti, la Giunta nei giorni scorsi ha deliberato l'attivazione di una misura per consentire l'installazione di recinzione negli allevamenti allo stato brado e semibrado, anche questo intervento naturalmente in un'ottica di tutela e di salvaguardia degli allevamenti stessi rispetto al rischio di propagazione della peste suina. Per quanto attiene gli interventi a sostegno di questa importante filiera beh, posso ufficializzare che nella seconda parte dell'anno, nell'ambito di una strategia tesa a proseguire il percorso di costituzione e sviluppo di filiere che ha avuto nei, nei mesi passati delle tappe significative con il completamento della filiera del nocciolo, con il lancio della filiera dell'olivicoltura, quella del tartufo ed infine quella del luppolo. Proseguendo lungo questo cammino, nella seconda parte dell'anno, attiveremo una serie di confronti proprio finalizzati a verificare la possibilità di attivare una filiera suinicola nella nostra regione. Tale iniziativa naturalmente risponde alle sollecitazioni che erano state espresse anche con la mozione che lei stessa ha richiamato e che trovano la giunta regionale e l'assessorato perfettamente in sintonia con riguardo al proposito di individuare in questo settore una delle come dire, caratteristiche di pregio del nostro territorio e uno degli ambiti ai quali guardare con il proposito di rafforzare e sviluppare ulteriormente questa branca della nostra agricoltura. Grazie. Collega Paola Fioroni per la replica. Grazie Vicepresidente, grazie Assessore per, per la risposta e soprattutto per gli intendimenti espressi che eh, porteranno a, a, a concreta attivazione in questo piano e progetto di. Eh, di sostegno e supporto alla filiera sui Nicola che eh, come eh, ho detto io in premessa nell'illustrazione di, di questa interrogazione e lei ha confermato, erano già contenuti nella mozione eh, di settembre eh, ma che riteniamo in questo momento siano eh, necessari, necessari perché eh, il, le, chiaramente la filiera è eh, importantissima per l'economia della nostra regione perché eh, in questo momento, un momento di difficoltà un po' per tutti i comparti, eh, come ho detto eh, precedentemente il, eh, il comparto, questo particolare settore sta eh, soffrendo per gli effetti di varie eh, situazioni che si sono sommate, concatenate l'una all'altra, per cui c'è la necessità di salvaguardare un settore, un comparto così importante e i nostri prodotti che sono messi anche in discussione e in pericolo da talvolta da delle strategie eh, europee. Qui ricordo anche la mozione che abbiamo approvato in quest'Aula, di cui ero sempre prima firmataria, riguardante la tutela del, del made in Italy, quindi dei prodotti eh, italiani e anche chiaramente dei prodotti eh, made in Umbria eh, contro eh, idee. E, e, e processi come il nutri o quel fenomeno che viene definito come Italian Sounding che vuole in qualche modo replicare i prodotti italiani senza averne certificazione e qualità conforme. Quindi, eh, continueremo eh, chiaramente a eh, proporre la nostra, la nostra fattiva attiva collaborazione e eh, magari ad interrogarla nuovamente nella nel proseguo per eh, comprendere eh, quali azioni possano, sono state poste in atto e eh, quali eh, possano essere più efficaci e più eh, realmente eh, possano arrivare, possano essere uno strumento per il sostegno del settore. Grazie. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 8. Interroga il Consigliere Nicchi, risponde l'Assessore Morroni, prego. Grazie, Grazie Presidente, l'interrogazione allora, riguarda una verifica della concessione d'uso al Parco Sette Frati e le strutture connesse ad esso. Eh, premesso che nell'anno 2017 è stata sottoscritta una concessione in uso pluriennale tra l'Agenzia Forestale Afor e il concessionario WOW Sustainable Solutions SRLS. Il Montepeglia, dove insiste il sito in questione, è stato dichiarato riserva mondiale della biosfera dall'UNESCO. Inoltre è già in programma per come pubblicizzato un evento di musica, rock, techno e altro denominato WOW Festival per il periodo 13-16 agosto per il quale si stimano presenze non inferiori a 5.000 persone. Riscontrato che, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario ha provveduto a versare una cauzione tramite Polizia Fidelisoria per un importo pari ad una sola annualità di canone, quando lo stesso ha la durata di sei anni, e ha previsto il versamento del canone anno anticipatamente all'inizio di ogni annualità. Tenuto conto che tra i diversi obblighi del concessionario sono previsti la pulizia generale delle strutture, l'eventuale completamento dell'allestimento interno, la manutenzione ordinaria, la pulizia ed il decoro delle aree in concessione aperte al pubblico, la tempestiva segnalazione ad Afor di danni alle strutture e l'eventuale necessaria manutenzione straordinaria, il funzionamento del camper service con apertura al pubblico non ci risulta che sia mai stato attivato, l'organizzazione di almeno due iniziative promozionali e di animazione secondo il piano di gestione e sviluppo presentato ed approvato, anche qui non risultano organizzate iniziative di alcun tipo l'allaccio delle utenze idriche ed elettriche il del rinnovo delle licenze sanitarie e commerciali sono a carico del concessionario il quale fino alla data di accollo a proprio carico deve provvedere ad un rimborso forfettario di euro 700 anni è ovvio che quando si stipula una convenzione di questo genere in attesa di fare le volture degli, degli, delle forniture elettriche acqua e quant'altro si usa eh, fare e prevedere un, un, diciamo, un ristoro in attesa di fare sostanzialmente poi a proprio nome i, le utenze qui però dal 2017 in realtà quando è stata sottoscritta la convenzione si è sempre utilizzata questa possibilità quindi ormai sono più di 5 anni e sostanzialmente andrebbero fatte le volture delle energia elettrica, acqua e quant'altro. La manutenzione generale attraverso il numero 3 interventi annuali di taglio erba, la potatura del campo di lavanda e la cura dei sentieri. In particolare il campo di lavanda era un campo che ricopriva circa mezzo ettaro e era veramente importante e noto a tutti. Ci risulta addirittura che questo campo sia stato arato. Il divieto di ogni forma di subconcessione non preventivamente autorizzata, anche solo parziale. A noi risulta esseri, esserci delle attività come il bar, e non sappiamo ovviamente se sono state preventivamente autorizzate. L'AFOR ha l'obbligo contrattuale di esercitare il monitoraggio e il controllo dell'operato di gestione, considerato che tutto quanto sopra esposto costituisce obbligo contrattuale pena la facoltà del concedente di risoluzione contrattuale. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale e l'assessore competente a verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali in capo sia al concedente che al concessionario, con particolare e puntuale riferimento ai punti sopracittati, e conoscere l'attuale stato di conservazione dell'area di interesse, e a valutare inoltre la compatibilità dell'evento in programma con la vocazione naturalistica dell'area nel cuore della riserva MAB-UNESCO considerata l'elevata densità di biodiversità con specie faunistiche e floricole rilevanti per l'evidente impatto ambientale che esso comporta. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliere Nicchi, i beni immobili di cui alla concezione d'uso appartengono al patrimonio agroforestale regionale, ubicati in Comuni di San Venanzo, destinati a strutture ricettive presso l'area attrezzata denominata Parco Sette Frati ed assegnati in gestione all'Agenzia Forestale Regionale. Pertanto quanto riferito è basato sulle informazioni rese disponibili dalla stessa Agenzia. La concessione in parola è disciplinata con concessione contratto 636 del 14 giugno 2017 con una durata di anni 6 e scadenza al 23 maggio 2023, il procedimento amministrativo per la concessione pluriennale ha avuto avvio mediante procedura di evidenza pubblica, disposta con determinazione dirigenziale numero 667, del 29 marzo 2017, resa nota mediante avviso pubblicato in data 31 marzo 2017. Successivamente, al termine della procedura di evidenza pubblica. Con determinazione dirigenziale la numero 931 del 27 aprile 2017 è stato disposto di procedere all'aggiudicazione della concessione dei beni immobili sopra elencati a favore di WOW Sustainable Solution SRLS, con sede in Nettuno, Roma, via Augusto D'Andrea numero 12, rappresentante legale il signor Luca Blasi. Come ogni anno il concessionario ha richiesto all'Agenzia con noto protocollo numero 23334 del 24 maggio 2022, l'autorizzazione alla subconcessione dell'attività di bar e relative pertinenze a favore della società Locanda del Borgo SNC, allegando all'istanza il contratto di comodato d'uso, oltre al programma degli eventi per la stagione estiva 2022. Lo stesso concessionario ha comunicato che quest'anno tornerà in Guau Festival Evento di rilevanza internazionale che si terrà dal 13 al 16 agosto 2022. L'Agenzia, con autorizzazione al protocollo numero 25207 del 6 giugno 2022, ha accolto l'istanza del concessionario, stabilendo chiaramente, comunque sia, che tutte le obbligazioni contrattuali sancite con il contratto di concessione 636 sopra richiamato restano in capo esclusivamente ed interamente al concessionario UAU. WOW. L'Agenzia provvede alla gestione del contratto con le richieste di pagamento del canone annuale e del relativo rimborso forfettario delle spese idriche ed elettriche, sollecitando, se necessario, la regolarizzazione di quanto dovuto. Si segnala a tal proposito che, a seguito dell'emergenza pandemica, il concessionario ha chiesto all'Agenzia la dilazione del pagamento dei canoni 2019-2020, posticipo che è stato accolto con atto dirigenziale numero 3745 del 31 dicembre 2020. I pagamenti dovuti sono stati corrisposti in parte, mentre il canone anno 2021 è stato versato, manca tuttavia il saldo di euro 281,30 e il rimborso spese annuale di circa 700 euro. Di euro 700. Si evidenzia che il concessionario, inoltre con nota del 28 marzo 2022, protocollo 14750, ha manifestato l'interesse e la volontà di operare interventi strutturali necessari al miglioramento e potenziamento dell'area turistica, con spese da recuperare a scomputo sul canone annuale. L'Agenzia ritiene che l'istanza al momento non può essere presa in considerazione in quanto il contratto scadrà nel prossimo mese di maggio 2023, senza peraltro possibilità di proroga o rinnovo automatico della concessione. Inoltre l'Agenzia provvede alla verifica delle condizioni dello stato delle strutture e dei luoghi oggetto della concessione nel rispetto delle prescrizioni contrattuali con particolare riferimento al decoro generale, alla pulizia, e alla corretta manutenzione degli immobili affidati in gestione al concessionario. Il controllo viene eseguito di norma prima dell'avvio della stagione estiva e alla chiusura dell'attività, provvedendo qualora necessario a sollecitare il concessionario a svolgere i lavori di manutenzione ordinaria non eseguiti. Tali controlli vengono eseguiti dal personale dell'agenzia della sede di San Venanzo che ha sempre verificato la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione da parte del concessionario, così come stabilito dall'impegno contrattuale assunto. In riferimento alla richiesta di valutazione della compatibilità dell'evento in programma con la vocazione naturalistica dell'area interessata, si fa presente che il Parco di Sette Frati non ricade né all'interno di un sito Natura 2000 individuati ai sensi della Direttiva Habitat 9243 né in una delle tre aree naturali protette che caratterizzano il sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale, il cosiddetto Stina e precisamente Selva di Meana a Leone, Bosco della Melonta e San Venanzo. Pertanto non si evincono vincoli ostativi allo svolgimento delle attività recreative descritte alla luce delle considerazioni sopra riportate. Relativamente alla riserva Mabunesco, le attività descritte si ritengono compatibili anche alla luce della storicità di utilizzi analoghi dell'area e delle attività di conservazione e tutela della biodiversità che nelle aree Mabunesco si coniugano con lo sviluppo di economie locali. Grazie. Eh, chi ho interrogato? A ah, replica, prego. Grazie Assessore per la risposta precisa e puntuale anche se eh, in alcune cose sono state chiarite ma altre non abbiamo eh, avuto riscontro. Eh, ad esempio nella Convenzione come si diceva si faceva riferimento in particolare a un importante eh, campo di lavanda che torno a ripetere risulta essere arato e invece sostanzialmente doveva essere mantenuto da parte della struttura. È chiaro che... Eh, le risposte ovviamente favorevoli rispetto alla compatibilità dell'evento che eh, è stato valutato, quindi questo prendiamo atto e la richiesta nell'interrogazione era se questo fosse stato fatto o meno e anche la richiesta preventiva di, eh, per quanto riguarda l'affidamento a un terzo soggetto, in questo caso il gestore del bar. Ad esempio l'area camper che è prevista nel, non ha nella sua risposta citato eh, il fatto che l'area camper non sia stata mai attivata e questo era un altro punto della convenzione, noi prendiamo atto della risposta anche se in alcune, eh, diciamo probabilmente gli uffici non le hanno dato, non le hanno messo a disposizione queste notizie, magari eh, ci troveremo eh, prossimamente a fare una nuova interrogazione anche su uh, punti più precisi. La ringrazio comunque e le gradirei se potesse fornirmi la relazione dettagliata che lei ha esposto oggi. Grazie.